Grazie Presidente, eh, un brevissimo intervento per eh, associarci ovviamente all'espressione di solidarietà a Manuel per eh, ciò che ha ricevuto eh, nell'evento diciamo, tragico che così tanto dolore ha causato a questa, a questa ragazza, a questa promessa anche del dello sport. Io credo che in Manuel possiamo vedere tutti coloro che subiscono per eh, la violenza di, di qualcuno, eh, soprattutto sul, sul nostro territorio, che è un territorio dove immaginiamo sempre di poter invece eh, accogliere e eh, ribadire la sicurezza di tutti coloro che si trovano all'interno della, della nostra città che ha subito come altri un atto di violenza per colpa di chi invece questa quest accoglienza, questo spirito non lo ha eh, accolto. Per cui al nome del Movimento 5 Stelle esprimiamo ovviamente la volontà di votare favorevolmente questa... Eh, questa mozione e quindi il sia ribadire la solidarietà a Manuel Bortuzzo che eh, ovviamente chiedere l'impegno della sindaca perché gli venga conferita la cittadinanza onoraria. Grazie.